Sì, grazie per l'invito. Eh, credo che sia molto importante in questo periodo dibattere di questo comma 3 dell'articolo 116 perché come adesso avrete modo di capire questa mattina, ma non soltanto con il mio intervento ma anche con gli interventi del professor Villone, Giannola e anche di Esposito che si legano molto alla mia presentazione, avrete modo di capire quanta poca trasparenza e quanta poca informazione c'è verso questa riforma che non è, lo dico subito, una riforma parziale, non è una questione amministrativa, ma potrebbe essere davvero una riforma di sistema con tutta una serie di pericoli e, e tra questi pericoli ci sono quelli evocati anche dal professor Parsi che io condivido totalmente. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di eh, comma 3 articolo 116 della Costituzione che prevede per tutte le regioni a statuto ordinario in Italia di attivare ulteriori forme di autonomia in alcune materie tramite intesa, attenzione a queste parole che sto utilizzando, tramite intesa e con una procedura di legge rinforzata, cioè ci vuole una maggioranza assoluta. Allora, primo punto, questo comma 3 articolo 116 è stato introdotto nel 2001, quindi prima del 2001 la possibilità del regionalismo differenziato in Italia non c'era. Nel, nel 2001 c'è stata una riforma molto importante nel nostro Paese, una riforma costituzionale importantissima perché ha cambiato tanti articoli della Costituzione dal 114 al 133 che è la seconda parte della Costituzione che ha a che fare con le relazioni anche finanziarie fra i livelli di governo in Italia, che sono lo Stato, le regioni, le province i comuni e le città metropolitane, articolo 114. Nell'ambito di questo cambiamento delle relazioni finanziarie si è introdotto questo comma 3 che prevede quindi ulteriori forme di autonomia per tutte le regioni a statuto ordinario. Okay? 2001 fino al 2001 ad oggi non si è mai parlato di questo comma 3 articolo 116 e devo anche dirvi che tra noi studiosi di scienze delle finanze e di economia pubblica non ce ne siamo mai occupati perché l'avevamo sempre considerato una cosa un po' messa lì scritta sull'onda del fatto che era quello un periodo in cui c'era Bossi che voleva fra virgolette la secessione. Dopodiché però quello che è successo è che sostanzialmente, ecco poi questo è un altro punto, attenzione questa è una possibilità prevista solo per le regioni a statuto ordinario e tenete conto che in Italia oltre le regioni a statuto ordinario abbiamo le regioni a statuto speciale e queste regioni a statuto speciale che noi abbiamo in Italia a loro volta, tra di loro, si differenziano molto sia per le materie sia per le modalità di finanziamento. Quindi noi in questo momento in Italia abbiamo regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, tra di loro molto diverse. Se portassimo avanti questo processo ci sarebbero ulteriori forme di differenziazione nella differenziazione. Quindi sostanzialmente un terzo tipo di regioni, che alcuni noi studiosi chiamiamo così tra di noi, un po' scherzando, un po' perché non sappiamo come chiamarle regioni potenziate e attenzione la natura poi di questo cambiamento diciamo il nuovo statuto diciamolo così di queste regioni a statuto potenziato è una natura pattizia perché siccome devono procedere tramite un'intesa fra il governo e la regione la natura pattizia significa che sono due che si mettono d'accordo come è avvenuto nel passato per le regioni a statuto speciale ed è molto difficile tornare indietro perché è come un patto tra due, quindi poi entrambi, qualora si volesse tornare indietro, devono essere d'accordo, ma non mi dilungo su questo tema perché questo è un tema molto caro al professor Villone e so che poi sicuramente farà degli approfondimenti. Allora, come siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto in una maniera piuttosto, diciamo, come dire, bizzarra. Nel senso che noi abbiamo avuto di fatto, diciamo, possiamo già fare una sorta di schema temporale eh, eh, in cui abbiamo tre fasi. Abbiamo una prima fase, diciamo così, che è stata quella dei famosi referendum, eh, quelli del novembre-ottobre 2017, due referendum, uno in Lombardia, uno in Veneto, in Veneto ha avuto più successo, eccetera, eccetera. E poi appunto anche la, la Regione Emilia che si è attivata, insomma tutta questa prima fase di richieste che ha portato ad una firma di un preaccordo durante... Il governo Gentiloni, per l'esattezza però questa firma è avvenuta quattro giorni prima della scadenza della legislatura, cioè sostanzialmente in una situazione in cui avevamo un governo che doveva essere come dire, diciamo, incaricato soltanto a questioni ordinarie, si firma un accordo molto importante, che però viene diciamo, taciuto, non c'è informazione, nel dibattito non lo sa nessuno, tra il governo Gentiloni e queste tre regioni e c'è un testo, un testo che possiamo conoscere, un testo dove, attenzione, le competenze non sono su tutte le 23 ammissibili, sono su 5, quindi l'ambito di competenze è molto limitato, ma in, quelle, eh, in quegli accordi c'è una cosa molto grave, cioè già in quell'accordo eh, di eh, febbraio si diceva che il finanziamento di queste cinque materie qualora fossero passate le regioni doveva avvenire sulla base del gettito di quei territori un federalismo al contrario sostanzialmente un federalismo in cui si decideva di dare più risorse eh, a questi tre territori proprio perché il gettito di questi tre territori è molto elevato tenete conto che queste tre regioni in Italia valgono il 40% del PIL. Dal mio punto di vista è stata una cosa gravissima, ha aperto la strada a tutto quello al quale stiamo assistendo in questo periodo, tant'è che la Ministra Stefani, non perdo occasione di dire... ma che problema c'è, noi ci stiamo muovendo come aveva già fatto il governo Gentiloni e proprio quell'accordo aveva poi suscitato nell'estate un enorme dibattito enorme, insomma, un dibattito soltanto da parte di alcuni che per fortuna poi l'anno sono riusciti a sollevarlo, di secessione dei ricchi, okay? Proprio in quell'estate Viesti e Professor Villone si sono messi a scrivere sui giornali facendo, portando all'attenzione questa situazione del fabbisogno legato al gettito, che non si era mai visto, okay? non si era, non era mai stato scritto. Dopodiché appunto eh, ci sono le nuove elezioni, 4 marzo okay, quindi eh, nuova maggioranza e attenzione, il regionalismo differenziato è un punto del contratto di governo quindi lo scorso dicembre il governo aveva già fatto una sorta di cronoprogramma e eh, all'inizio di febbraio sembrava che tutti i giochi erano fatti, anche se i giochi erano fatti sulla base di testi che nessuno conosceva Sicuramente noi studiosi non li conoscevamo e a un certo punto tra noi studiosi in maniera clandestina cominciano a circolare dei testi che effettivamente erano molto estremi eh, ridevamo tra di noi, li definivamo un po' la bozza Trump, c'erano talmente estremi nelle richieste che sembrava quasi incredibile. Dopodiché però, eh, diciamo, il 25 febbraio sono comparsi sul sito del Ministero degli Affari Regionali una nuova versione, un po' più soft rispetto a quelle Trump che avevamo letto e soprattutto molto circoscritti soltanto su una prima parte. Quindi adesso quello di cui io vi parlerò è su queste bozze concordate, diciamo così, eh, che sono comparse sul sito del 20, il 25 febbraio che eh, si compongono di otto articoli eh, l'articolo 5 è quello che ha a che fare con le risorse finanziarie ma poi effettivamente circolano altre, altre versioni eh, più lunghe dove c'è tutta la seconda parte delle materie okay? circolano, non si sa quanto c'è di ufficio perché in teoria da quello che abbiamo anche sentito nelle audizioni in queste settimane dalle ministra Stefani ci sono già dei testi più avanzati rispetto a questi del 25 febbraio, ma noi diciamo che ci occupiamo, che studiamo questo tema, non le, non le abbiamo ricevute, non le abbiamo. ok? Quindi io, io sto parlando eh, rispetto a quello che è pubblico. Okay? La fase attuale quindi... È caratterizzata da questa procedura di audizioni che si stanno tenendo nelle due commissioni in Parlamento e diciamo, sulla base di queste audizioni anche noi studiosi stiamo acquisendo un po' di informazioni sullo stato diciamo, di avanzamento di questa trattativa a due regioni da una parte e governo dall'altra. Ok, allora quali sono le questioni che diciamo andrebbero, che vanno affrontate, che io ovviamente qui non posso trattare tutte perché poi questo compito lo avranno anche i miei eh, relatori. Allora le questioni sono tante, quindi le materie 23, le massime ammissibili sulla base del secondo comma dell'articolo 113, attenzione materie che non coincidono con le funzioni perché nell'ambito delle materie si possono poi ritagliare le funzioni okay? per cui nel caso della regione Lombardia ad un convegno che ho organizzato io in Università Cattolica l'assessore Galli ha detto che in questo momento in Lombardia sono arrivati ad un elenco di 121 funzioni okay? quindi la Lombardia sulla carta ha chiesto 20 materie ma sulla base di quello che abbiamo sentito dall'assessore Galli si tratterebbe di 121 funzioni, perché all'interno di ogni materia ci sono poi varie funzioni che si possono acquisire o che si possono invece lasciare allo Stato. C'è tutto il tema della procedura, per cui, di cui io non parlerò, ma la procedura è l'intesa, cosa significa intesa, perché c'è questa analogia con l'articolo 8 della Costituzione, ma poi il professor Villone ve ne parlerà, e poi quindi il tema del ruolo del Parlamento in questa, eh, diciamo, in questa mh, riforma. Ma gli altri due temi molto importanti, che sono i due temi eh, di cui io adesso vi parlerò diciamo, in maniera un po' più approfondita, sono le motivazioni, cioè su che base queste regioni hanno chiesto di attivare l'articolo 3, cioè sono motivazioni ammissibili, ragionevoli, ci convincono oppure no, e poi ovviamente la questione delle risorse. Ora, mh, le materie appunto vi ho già sostanzialmente detto abbastanza, si tratta di eh, 23 materie nel caso del Veneto, 20 per la Lombardia, un po' di meno, 10 per l'Emilia Romagna, ma insomma sostanzialmente si tratta di tanta roba. C'è un giurista, un collega nostro molto bravo, che ha scritto questo articolo molto interessante in cui parla proprio di una bulimia di queste regioni, perché hanno chiesto tutto, tutto quello che si poteva chiedere, svuotando quindi molto i poteri dello Stato, perché qui in realtà una questione che dobbiamo veramente mettere a fuoco e che va incontro anche con quello che diceva poco fa il professor Parsi, che processo è questo qua? È un processo che potrebbe mirare legittimamente a valorizzare delle specificità territoriali, quindi una differenziazione che è qualcosa di positivo, no? qualcosa che introduce dinamismo, attiva lo sviluppo, favorisce le politiche territoriali o invece è un'altra cosa cioè un processo che mira a valorizzare l'autonomia delle regioni ma in senso politico come appunto il professor Parsi teme okay? e questa eccessiva bulimia dal mio punto di vista mi fa propendere per l'idea che qui è qualcos'altro non è semplicemente una questione di potenziare delle differenziazioni che possono essere benefiche per il sistema economico nel suo complesso allora, eh, detto quindi chiusa ancora una volta la questione delle materie, vediamo proprio sulle questioni delle motivazioni, che ovviamente, poiché io sono un economista, queste motivazioni le devo affrontare dal punto di vista dell'economista, quindi a me stanno a cuore le questioni redistributive, la questione della redistribuzione delle risorse fra i cittadini e le regioni e la questione di efficienza. Allora, cosa significa questione redistributiva? Beh, insomma, alla base di questa richiesta c'è cioè questo, fra virgolette, malcontento di queste tre regioni, in particolare due, che sostengono di dare molte più risorse allo Stato rispetto ai benefici che ottengono. Cioè la questione del residuo fiscale, di cui credo poi il professor Giannola eh, vi dirà a lungo perché ha fatto tanti studi. Ora, eh, qui io appunto non mi voglio dilungare su cos'è il residuo fiscale, cosa significa, eccetera, eccetera, però devo dire che non è nulla di sorprendente, perché questo è il vecchio cavallo di battaglia, è il tema identitario della Lega dagli anni 90. Io ho iniziato a studiare questo tema, eh, quando ho iniziato ad interessarmi di questo tema con un collega della Cattolica, con il professor Bordignone, perché nel 2000, prima elezione del, eh, di eh, Formigoni con l'elezione diretta aveva fatto tutta questa campagna elettorale col 70-15-15 cioè tutta la sua prima campagna elezione diretta del governatore 70-15-15 che non erano ovviamente misure di concorsi di bellezza ma era 70 delle risorse ce li teniamo noi lombardi 15% li diamo allo Stato, 15% alla preequazione. E poi si è andati avanti sempre così perché, eh, dimmi se sbaglio, anche Maroni a un certo punto, la, cioè in corso Buenos Aires c'era tutto questo striscione sul residuo fiscale e le risorse. Quindi qui nulla di nuovo. La questione redistributiva, la questione, diciamo, la motivazione per cui e noi, noi, noi diciamo, diamo allo Stato molto molto di più rispetto a quello che teniamo, è una questione identitaria vecchia eh, della Lega, ma non solo. Ora, eh, la letteratura economica, cosa dice su questo tema della redistribuzione? Non è un tema che la letteratura ha sottovalutato, tutt'altro... Perché nella letteratura del federalismo fiscale, sta, per esempio, ci sono molti studi eh, intorno alla fine degli anni 90 che si legano molto ad una lettura politologica che faceva poco fa il professor Parsi. Per esempio, eh, c'era stata tutta questa letteratura sul breakup of nation, ok? E lì si spiegava il breakup eh, sulla base proprio di conflitti redistributivi. Cioè si diceva laddove ci sono dei divari territoriali molto elevati, come è il caso italiano, allora, eh, questi conflitti, eh, queste tendenze sece secessionistiche possono emergere più facilmente e quindi c'è il break up. Okay? Proprio, la letteratura dice dove sono molti, molto forti i di divari territoriali, come è la situazione italiana, è molto più facile che emergano queste tendenze secessionistiche. E poi c'è dentro questa letteratura una, una sottobranca di letteratura sul federalismo asimmetrico che dice attenzione. Se queste tendenze secessionistiche sono molto forti, allora forse il federalismo asimmetrico potrebbe essere diciamo, una buona modalità per calmare questo desiderio di andarsene. Okay? Allora, la seconda motivazione, quindi accantono la motivazione su questioni redistributive, quindi conflitti redistributivi tra territori che spiegano questa domanda di regionalismo e passa alla seconda motivazione. La seconda motivazione è che se facciamo da soli siamo più efficienti. Ora, l'efficienza non è un tema nuovo, anche l'efficienza è un tema vecchio nella letteratura sul federalismo fiscale, perché tutte le riforme che sono state fatte in Italia verso il decentramento, riforme partite all'inizio degli anni 90, sono riforme dettate dal fatto che decentrando, decentrando il sistema economico può diventare più efficiente. E perché? Perché i governi locali sono più capaci di offrire servizi pubblici locali corrispondenti ai, alle preferenze dei cittadini rispetto ai beni pubblici locali alla tassazione, perché si innesca un po' di sana competizione, perché si fanno delle sperimentazioni. Insomma, la letteratura sul federalismo fiscale enuclea tutta una serie di vantaggi che sotto determinate condizioni può avere il federalismo, e il decentramento e appunto, ripeto, non è nulla di nuovo. Ma qui la questione è un'altra, qui la questione è totalmente un'altra, cioè perché rispetto a queste 23 materie la Lombardia, il Veneto e diciamo eh, l'Emilia dovrebbero essere più efficienti rispetto alla Liguria o rispetto al Piemonte? Perché qui la declinazione dell'argomento efficiente fa, fatemelo dire, acqua da tutte le parti, perché... Guarda, intanto anche nelle stesse bozze la motivazione è veramente così, un po', un po scarna, ma a me, a me colpisce molto uh, aver letto in documenti anche diciamo, importanti istituzionali quello di Opolis, dice che questa richiesta è stata motiva motivata sulla virtuosità del territorio, sulla diversità sociale. Ora, eh, Vittorio mi conosce da tanto tempo, io sono siciliana, vivo qui da tanto tempo, sono sposata con un bergamasco, così ho il passaporto, nel caso in cui si dovesse fare il muro, ma io la diversità sociale dei Lombardi non l'ho mai percepita, diciamo, quindi però Eupolis dice che c'è una diversità sociale dei Lombardi, poi Zaia non finisce mai di ripetere in tutte le audizioni che dovete darci di più perché in questo modo possiamo massimizzare la prova di efficienza, okay? come facciamo a massimizzare questa prova di efficienza è abbastanza diciamo, discutibile. Okay? Allora, ehm, allora, Sul tema dell'efficienza io voglio come dire, soffermarmi perché secondo me è un tema cruciale. Cosa significa efficienza? cioè eh, soltanto quindi le regioni efficienti virtuose devono adire a questa possibilità del comma 3 articolo 116 e le altre regioni come decidiamo che non sono efficienti, cioè adesso la richiesta della Liguria che si sta facendo avanti come la trattiamo, come la gestiamo, ma poi cosa significa efficienza? Pensiamo al caso dell'istruzione perché la regione Lombardia vuole l'istruzione, cosa significa efficienza in istruzione? Significa boh, fare diciamo un cambiamento nell'offerta formativa? Non lo sappiamo. Significa che sono in grado di fare risparmi, cioè tagli e poi danno queste risorse ad altre competenze? Ci piacerebbe saperlo. Allora, perché io credo che sia importante il tema dell'efficienza? Perché dobbiamo chiarirci onestamente le idee su cosa intendiamo con efficienza e quindi vanno definiti i criteri vanno definiti preventivamente i criteri di questa differenziazione e vanno definiti da parte dello Stato i criteri per accettare questa differenziazione io credo che questa operazione prima ancora dei fabbisogni standard perché si parla diciamo tanto e troppo dei fabbisogni standard ma prima dei fabbisogni standard chiariamo quali devono essere questi criteri da parte delle regioni per fare domanda da parte dello Stato per ricevere queste domande perché se non facciamo chiarezza su questa questione, dal mio punto di vista, per come la vedo io in questo momento, questa riforma può avere due strade. Una strada è una discussione all'infinito per anni, cioè non si va da nessuna parte perché non, non ci sono elementi per incontrarsi e discutere, da una parte le regioni, da una parte lo Stato, cioè si può andare avanti all'infinito perché non c'è la base della discussione, ok? Oppure, scenario numero due, che siccome c'è una maggioranza politica, quindi uno scenario dettato da questioni politiche, una maggioranza politica in Parlamento molto forte, la riforma si approva e finisce. Ma poi io mi chiedo cosa succederà quando altre regioni, che ne so la Campania, eh, attiveranno questa richiesta, quale sarà poi a quel punto il grado di conflitto che si viene a creare non solo tra le regioni ma poi tra lo Stato e un'altra regione. Adesso invece, mi avvio poi verso la conclusione, trattiamo del tema delle risorse e qui brancoliamo nel buio, nel senso che parliamo di cose che boh, chissà che cosa succederà, eh, eh, l'unico riferimento è questo articolo 5 di questi accordi nella versione concordata che abbiamo sul sito del Ministero. Allora, non è una, non è, diciamo, la questione delle risorse non è per niente una questione semplice, perché punto numero, numero uno, come quantifichiamo queste risorse? Da dove partiamo? Da quale bilancio? Da quale spesa? I fabbisogni, la spesa standardizzata, la spesa storica, la media delle sp della spesa storica, la spesa dell'ultimo anno, eccetera. Ma poi come realizziamo questo trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato al bilancio delle regioni? Quindi il tema dell'aliquota di compartecipazione, quali tributi bisogna compartecipare, i trasferimenti, eccetera. E poi ovviamente eh, poi il tema di come diciamo, eh, assicurarci che anche queste regioni, un minimo, partecipano alla preequazione regionale. Allora, perché è importante e eh, nello stesso tempo oh, come procediamo? Non ci sono stime, non ci sono dati, Ok cioè sostanzialmente noi abbiamo 23 materie che potrebbero essere 121 funzioni ma quanto ammontano non lo sappiamo perché bisognerebbe fare tutta un'operazione di raccordare le voci di bilancio per ogni funzione a delle spese ma ripeto poi quali spese? Okay? Non è un'operazione semplice perché sono 121 funzioni ma magari alcune sono funzioni amministrative e quindi non eh, impattano in termini di trasferimento di risorse ma altre sì come ad esempio l'istruzione perché in effetti in questo momento la vera partita è proprio sull'istruzione e allora per avere un po' di contezza sulla posta in gioco cosa significa l'istruzione? Significa che l'istruzione in questo momento in Italia costa allo Stato, che quindi l'istruzione è una spesa statale, 45 miliardi. Di questi 45 miliardi la spesa in istruzione in Lombardia è intorno ai 6 miliardi, in Emilia e in Veneto è poco più di 3 miliardi. Ovviamente non si possono dare tutti i 6 miliardi, parte di questa spesa rimane a livello centrale, per cui alcuni parlano intorno ai 4 miliardi e mezzo in Lombardia e poco meno di 3 miliardi in Veneto è eh, diciamo in Emilia ma queste cifre rispetto al bilancio regionale che quota sono? Allora così un po' di numeri. In Lombardia in questo momento la spesa regionale è circa 25 miliardi, qui è 25 miliardi, voi sapete che la quota più importante è la spesa sanitaria, quindi rispetto a questi 25 miliardi sarebbe un passaggio di grosso modo 5 miliardi. Okay? Poi la Lombardia ha 35 miliardi di gettito IRPEF, tantissimo ovviamente, e 37 miliardi di IVA. L'Emilia e il Veneto sono molto simili, hanno circa 10 miliardi di spesa e hanno oh, IRPEF intorno ai 14 miliardi entrambi, invece il Veneto ha un po' più di IVA rispetto all'Emilia. Um, detto questo, quali dovrebbero essere i riferimenti normativi giusti di questo articolo 5? E anche questo è un punto molto importante che nel dibattito nessuno porta avanti. I riferimenti normativi dovrebbero essere questi tre che io vi ho segnato, cioè l'articolo 119 della Costituzione, la legge 42 e soprattutto questo decreto legislativo 68 2011 che non compare mai. Quindi questa è un'altra cosa che io veramente da studiosa eh, trovo, trovo quasi pazzesco, cioè tu devi disegnare una nuova modalità di finanziamento del fisco regionale ma quello lì te lo dimentichi che già esiste. Cosa significa? Cerchiamo di fare ordine. Significa che, come vi dicevo poco fa, nel 2001 è stata cambiata la Costituzione e l'articolo 119 è importante perché disciplina le modalità di finanziamento dei governi locali. 2001 ci sono voluti un po' di anni per dare attuazione a questo articolo 119, quindi c'è stato questo decreto legislativo molto importante, il 42-2009, che ha previsto una serie di decreti sul fisco municipale, sui fabbisogni standard, sulla perequazione infrastrutturale e in particolare ha previsto per le regioni un decreto importantissimo che è il decreto 68-2011, che a sua volta all'interno di questo decreto c'è l'articolo 14 che dovrebbe dire come normare questo terzo comma dell'articolo 116, cioè sostanzialmente... Quel, il decreto sul fisco regionale 68-2011 ha un articolo, che è il 14, che dice come, deve, come dovrebbe diciamo, andare questo comma 3 dell'articolo 116 di cui stiamo parlando e dice attenzione deve essere conforme anche all'articolo 119 dove l'articolo 119 dà l'obbligo allo Stato della perequazione, che non è una mera ridistribuzione di risorse, ma perequare significa ridurre i divari. Bene, lo ripeto, questo decreto legislativo 68 2011 non viene mai citato, non è stato citato negli accordi di Gentiloni e non lo trovate in queste tre leggi. Quindi la domanda che ovviamente noi, come studiosi, ci facciamo è: ma perché non l'hanno citato? E la risposta probabilmente è perché hanno in mente un altro modello. E quindi la risposta potrebbe essere che diciamo, se questa riforma andasse in porto diciamo, secondo le loro richieste, noi avremmo in Italia le regioni a statuto speciale, che hanno modalità di finanziamento molto particolari, regioni a statuto ordinario decreto legislativo 68 che però in questo momento non è stato ancora attuato e questo ora lo dirò è la regione statuto speciale eh, ordinario e potenziato ora però qui, qual è il punto il punto è anche questo che in effetti questo decreto legislativo 68 2011 è stato un decreto scusate il termine, un po' sfigato nel senso che è in una fase di stallo c'è cioè un cantiere aperto, eh, siamo all'anno zero, non si è ancora fatto nulla. Okay? Quindi questo decreto sul fisco regionale che deve ad esempio prevedere la stima dei fabbisogni standard delle nuove modalità di finanziamento è fermo, okay? non è stato fatto nulla. Tant'è che eh, diciamo, nelle eh, audizioni ehm, che in questo momento sono state fatte tipo a Tria e a Stefani e anche a Giorgetti hanno un po' fatto una sorta di roadmap su questo decreto legislativo 68, quindi c'è una proroga, adesso è stato fatto un, un tavolo tecnico, eh, diciamo, la commissione dei fabbisogni standard si sta mettendo a lavorare per stimare questi fabbisogni, eccetera. Okay? quindi diciamo, è una, eh, una, un cantiere aperto. Allora probabilmente qui c'è una, una questione importante, cioè io mi sono anche chiesta ma perché queste regioni sono partite così eh, velocemente su questa storia dell'autonomia? Perché, dobbiamo anche dircelo, in questi anni il federalismo fiscale in Italia si è un po' fermato, ok? Cioè con la riforma del titolo V, poi con tutta una serie di interventi, sia le regioni sia i comuni avevano avuto margini di autonomia. A un certo punto tutto si è bloccato si è bloccato per due motivi, motivi di ordine tecnico-politico, cioè ci sono stati un po' di problemi con i fabbisogni standard per i comuni di cui poi Esposito vi racconterà, ma soprattutto è intervenuta la crisi economica, cioè una crisi che in Italia noi non avevamo mai avuto eccetera. Questa crisi ha fatto sì che lo Stato, ma questo non è successo soltanto in Italia, è successo in Spagna, è successo in Germania eccetera, ha, fatto, ha implicato la necessità Necessità. Insomma, lo Stato ha riportato diciamo, il controllo della finanza locale a livello centrale. Quindi sono stati soffocati tutti i margini di autonomia che regioni e comuni avevano ottenuto, ma soprattutto poi hanno diciamo, come dire, obbligato questi governi locali a fare numerosi tagli, patti di stabilità interna, la legge rinforzata, eccetera. E se è andata a guardare i numeri, effettivamente il contributo maggiore a tutta questa operazione di consolidamento di finanza pubblica che c'è stata è stato dato, questi sono dati anche dell'ufficio parlamento di del bilancio, della, delle varie commissioni, è stato dato dai governi locali e regionali, che poi ha avuto anche come impatto il calo della spesa per investimenti, perché se tu devi tagliare, poi la spesa che tagli gli investimenti è parte della spesa corrente e non la puoi tagliare. Per cui io mi chiedo, probabilmente, siccome è tutto fermo, queste tre regioni probabilmente hanno deciso di fare questa fuga in avanti, okay? di ritagliarsi un percorso alternativo, una nuova strategia. Però io mi chiedo, diciamo, in un momento in cui c'è un cantiere aperto, di cui non sappiamo che cosa succede, perché non abbiamo ancora idea, ma che senza aprirne un altro, dove comunque poi, diciamo, i due temi si devono interfacciare. Cioè a me sembra molto azzardato aprire questo grosso cantiere, intanto che dall'altra parte ancora dobbiamo, come dire, fare tutti, tutti i passi giusti, insomma. Allora, mi avvio alla conclusione. Qui c'è tutto il tema diciamo, poi del comma 5 del finanziamento, okay? ed è un comma 5, pi 5 piuttosto lungo, non, non, è, non è complesso, ma insomma si parla di una commissione, questa con partecipazione, spesa storica, fa bisogni standard, siccome sono tutti temi di cui sono certa che poi sia il professor Giannola e il professore Esposito diranno altre cose, fatemi soltanto dire una cosa importante per farvi capire... Eh, come questo comma 5 non sta in piedi e l'ho anche detto candidamente il ministro Tria in audizione, perché non sta in piedi? Perché tiene insieme due vincoli che non si possono parlare insieme, ok? Cioè sostanzialmente dice che ci deve essere la tenuta dei conti pubblici, cioè non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica e questo è scritto nelle bozze, ok? Però eh, c'è la questione degli elementi distributivi tra i territori perché il punto è che queste regioni vogliono questa richiesta perché non sono contenti di questa redistribuzione delle risorse, no? che era quello che vi dicevo prima. Ma domanda, in presenza di un vincolo di bilancio, proprio perché lo, dice questo stesso, lo dicono gli accordi, ogni risorsa in più destinata per una finalità o soggetto, cioè eh, la regione, rispetto allo scenario in base implica minore risorse, questo è proprio il principio di compensazione che, che vale in questo momento nella finanza pubblica, Devi diciamo, a fronte di ogni nuova spesa devi dire l'entrata, a fronte di un cambiamento nel meccanismo redistributivo devi dire cosa cambia, okay? ma l'aspetto più importante è la dinamica. Ok, perché noi abbiamo una situazione che possiamo diciamo, tranquillamente sistemare da un punto di vista tecnico all'anno zero, cioè nel 2020, ma poi dopo che succede? Ed è qui che arrivano i problemi, o meglio, non i problemi, le incongruenze e le contraddizioni. E per farvi capire cosa si intende uso un esempio molto ben fatto che ha fatto recentemente l'ufficio parlamentare di bilancio. Cosa significa? Significa che per esempio... L'ufficio parlamentare di bilancio ha stimato la dinamica della spesa in istruzione in Lombardia, in Veneto e in Emilia. E poi nello stesso periodo storico 2013-2017 ha visto la dinamica dell'IVA. Okay? Quello che succede è che la spesa cresce meno rispetto ovviamente all'IVA. Okay? Quindi l'IVA è andata a 18 punti percentuali più in alto rispetto alla spesa in questo periodo nel Veneto un po' di meno ma insomma c'è una differenza di 9 punti e invece in Emilia abbiamo una differenza di 6 punti. Cosa significa questo aspetto della dinafica? Significa che se noi per esempio nel 2013 avessimo fissato l'aliquota di compartecipazione per tenere conto della spesa storica o del fabbisogno nel 2013 poi siccome il gettito cresce di più rispetto alle entrate la regione ovviamente si prende più risorse, l'IVA okay? Cioè significa che quindi potrebbero, e questo è previsto nella, nel comma 5, beneficerebbero di più risorse IVA, ma risorse che ovviamente diciamo, avrebbero potuto essere destinate dallo Stato ad altre finalità. Okay? Ma non è l'unica questione se pensiamo all'IVA, pensiamo alle clausole di salvaguardia. Qualora lo Stato dovesse diciamo, attivare queste clausole per operazioni di contenimento dei conti pubblici, a queste regioni arriva maggior gettito, eh, ma chi se le prende? Lo Stato o rimangono sui territori? Allora, sostanzialmente, eh, io qui ovviamente avevo fatto, eh, avevo fatto diciamo, più cose, ma eh, chiudo. Fatemi dire soltanto una cosa. Io sono molto preoccupata di questo processo e credo che poi eh, altri relatori evidenzieranno tutte le incongruenze. Perché se diciamo, dovessimo essere onesti, in Italia abbiamo tre emergenze, che sono la poca crescita, il debito pubblico elevatissimo è ovviamente dei divari territoriali che sono un unicum. Okay? Allora, in una situazione come questa, avventurarsi in una riforma dove, come avete visto, la questione redistributiva c'è, proprio perché c'è quel vincolo dell'invarianza, allora io mi chiedo se è veramente una cosa saggia avventurarsi in un'operazione di questo tipo, anche per il tema della disuguaglianza. Cosa voglio dire? Mi hanno colpito moltissimo le dichiarazioni fra virgolette tranquillizzanti che fanno diciamo, gli esponenti di questa maggioranza e le dichiarazioni tranquillizzanti sono che non dobbiamo preoccuparci, perché non sarà peggiorativa la situazione delle altre regioni, ok? Beh, insomma, questa dichiarazione mi, mi non mi tranquillizza per niente, perché in una situazione come quella attuale di enormi divari, dire che facciamo una riforma per non peggiorare una situazione, che non peggiora, anziché mi non peggiora una situazione come quella attuale, io, diciamo onestamente, da cittadina mh, non mi sento di, come dire, appoggiarla. Ecco, basta.